collaborazione che abbiamo iniziato già da, da qualche tempo anche con Donation Italia come con altre realtà territoriali, sia uh, le istituzioni e sia le organizzazioni che lavorano sul territorio. L'osservatorio vuole essere un punto di riferimento per fornire informazioni su ciò che accade sul territorio e anche recepire informazioni su ciò che accade sui territori e provare anche a mettersi al servizio dello stesso territorio rispetto per esempio alla, alla possibilità di costruire insieme dei convegni, di costruire insieme delle ricerche, di costruire insieme anche dei, dei legami e di promuovere delle nuove attività che possono in qualche modo far migliorare le condizioni di vita delle, delle persone. Infatti loro si occupano di tante iniziative interessanti, fanno rete già, quindi hanno una loro rete anche sul territorio, riescono a coinvolgere persone nella una nuova cultura della donazione, quindi del dono, della reciprocità, del legame sociale, della costruzione e della solidarietà e quindi ehm, noi come Osservatorio Politiche e Sociali siamo interessati a, a guardare e a collaborare eh, con loro rispetto a quello che può accadere sul territorio, a quello che si può progettare per il territorio. Per questo nasce questo, questo incontro con Donation Italia e con tutti i membri poi della, uh, naturalmente del comitato. Oggi ci accendiamo insomma, a questo protocollo d'intesa tra l'osservatorio delle politiche sociali dell'Università dei Studi di Salerno e l'associazione Donation Italia, che è un modo per unire e creare questo connubio tra il territorio salernitano, insomma le realtà sociali, i giovani di Salerno e l'università. Sempre più insomma, noi siamo alla ricerca di spazio luoghi dove poter esprimere, dove poter accrescere anche diciamo, delle esperienze umane e delle esperienze professionali e quindi insomma eh, ritenavamo insomma, necessario questo protocollo per unire le forze, per provare sempre più a creare sinergie, sinergie utili, ripeto insomma alla crescita del territorio salernitano in primis, dei giovani che hanno necessità, insomma di tutti coloro i quali poi eh, sentono proprio l'esigenza di doversi affacciare anche al mondo universitario. Creare quindi questo ponte che i colleghi il mondo sociale, l'università, ma anche poi insomma, eh, la provincia tutto, insomma. quindi Salerno come capoluogo, ma sostanzialmente Salerno anche come un momento di, di arrivo e di approdo per tutte quelle che sono poi queste ricerche che noi svolgiamo insomma, tra i giovani e le varie esperienze. Ringrazio il responsabile appunto la responsabile Rossella Travanese per questa occasione e questo momento e, insomma sarà soltanto un punto d'inizio dove poi noi inseriremo anche l'amministrazione comunale di Salerno in questa collaborazione con l'obiettivo appunto insomma, di uh, crescere sempre più il concetto di rete e di stare insieme e lavorare, in particolar modo, ripeto, tra i giovani, con le associazioni e con il territorio.